Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di pesche e amaretti. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina per dolci, fegola di patate, zucchero, ricotta di pecora, latte, uova, lievito per dolci, pesche, vanillina, amaretti sbriciolati, zucchero di canna e liquore amaretto di saronno. Diamo il via alla ricetta.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 Aggiungiamo la ricotta, il latte, le uova e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 3 minuti. A velocità 4 aggiungiamo la farina la fegola il lievito per dolci e il liquore. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per due minuti a velocità 4. Aggiungiamo una delle due pesche che abbiamo tagliato a dadine. e 30 grammi degli amaretti sbriciolati. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 40 secondi con l'antiorario a velocità 3. Il composto è pronto, trasferiamolo in una tortiera imburrata. Aggiungiamo le pesche sopra il composto, aggiungiamo gli amaretti e lo zucchero di canna. Cuociamo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa, facendo poi la prova con lo stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta, pesche e amaretti, grazie e alla prossima ricetta!